Giulia Delellis in crisi, vuole lasciare la casa del grande fratello Vip. Grande fratello Vip, perché Giulia Delellis vuole lasciare la casa?. Giornata Giornataccia oggi per Giulia Delellis. Quest'ultima, dopo aver ricevuto il messaggio aereo da parte del suo Andrea, sembra non avere pace. Una giornata difficile, la voglia di uscire e tanti pensieri per la testa. Questo è stato detto oggi pomeriggio dalla stessa ai suoi compagni di avventura. Sia Ivana che Luca infatti le si sono avvicinati più volte per chiederle quale fosse il motivo del suo cattivo umore ma la risposta di Giulia sempre la stessa, vorrebbe uscire dalla casa. Che siano state proprio le parole di Andrea Damante a spingerla ad affermare ciò. Sicuramente hanno contribuito. Giulia Delelli le parole del suo fidanzato non capite. Quello che Giulia Delellis non ha gradito sono state proprio le parole usate dal suo fidanzato. Troppe cose da dire ma perché Damante ha voluto fare il spiritoso? Dal canto suo Andrea chiamato a dire la sua sui social è stato chiaro, Giulia non ha semplicemente capito il suo messaggio. Certo è che la reazione di Giulia di oggi ha sicuramente fatto luce su un disagio spesso celato dalla stessa ragazza. La noia, stando a quanto affermato spesso dalla Delellis, ha contribuito sicuramente con l'incidere negativamente sul suo umore. È sempre innamorata del suo fidanzato ma adesso non ce la fa più e, se solo potesse, abbandonerebbe la casa oggi stesso. Giornata di aerei oggi al grande fratello VIP, sui cieli di Roma tanti messaggi per i ragazzi. Non solo Giulia, ma anche Luca e Ignazio hanno ricevuto oggi un messaggio aereo. A scrivere questa volta a Luca è stata di nuovo la sua ammiratrice segreta, sulla sua identità però ancora nulla, nemmeno l'extromista ha idea di chi possa essere. Per Ignazio invece un messaggio d'amore, a far volare sui cieli di Roma un aereo indirizzato a lui la sua Cecilia. Uscita dalla casa dunque la Rodriguez sembra confermare il suo interesse per Moser, lo aspetta fuori e, stando a quanto scritto, non vede l'ora di rivederlo.